Il cuore un po del, di tutta la nostra trattazione soteriologica ci sono varie polarità però non penso che eh, sono ironico che la espiazione la penitenza non siano e quindi il perdono non siano due cardini fondamentali del cammino della salvezza se non riusciamo a capire che cosa voglia dire salvezza in che contesto gesù la dice se ne parla gli apostoli ecco quindi sarà un lungo cammino Faccio però una premessa molto breve, scusatemi, perché se no dopo rischiamo, e io farò sempre riferimento a questa premessa, rischiamo poi di equivocare, quindi vi prego di seguire la cronologia, no? le puntate, prima, seconda, terza, quarta e quinta, perché se ne saltate una e dite ma cosa sta dicendo questo, allora vi devo sempre dire, andate alla prima puntata, che è adesso. Allora, il concetto di espiazione è un concetto poliedrico, poliedri perché ogni rabbino dell'epoca di Gesù, come abbiamo visto anche per i sacerdoti dell'epoca di Gesù, addirittura alcuni anche con idee di un secolo, un secolo e mezzo prima di Gesù, vedono il concetto di espiazione in maniera diversa, a volte temi ricorrenti, a volte diversi, ma mai in contraddizione. Mai. Quindi bisogna sommarli. Quindi non prendere la frase del rabbino XY e pensare che tutti la pensassero così. Mi raccomando perché sennò non riusciamo a capire cosa Gesù stesse veramente dicendo agli apostoli nel contesto nel quale operava. Seconda cosa, se ci abituiamo ad allargarci la mente per riuscire a capire cosa pensavano i rabbini all'epoca di Gesù, Sarà molto più facile leggere il Nuovo Testamento, e ve ne accorgerete. Testo difficilissimo. Perché? Perché avrete subito l'attenzione, l'orecchio allenato al fatto se Gesù sta facendo una halakha, quindi dei comandi precisi, e soprattutto con chi sta parlando. E riuscirete a capire, perché io ve lo dirò, cosa credeva uno, l'altro, l'altro, l'altro. Cosa Gesù stesse davvero dicendo, per esempio in merito all'ispezione, no, o alla salvezza, o al penitenza, o al perdono, o alla teshuva, la metanoia, chi ascoltava cosa capiva. E Gesù sapeva, perché conosceva queste idee. Quindi non tutte le frasi di Gesù vanno bene per tutti. E qui io vedo che faccio fatica a farmi capire, ma dovete credermi, non vi parlo solo da dottore in teologia, ma anche da dottore in storia. Credetemi, il contesto è fondamentale. Gesù, quando parla con i Sadducei e in merito alla resurrezione, ve lo dico sempre perché è la cosa più semplice che sappiamo tutti, non, non è la stessa cosa di quando parla con la resurrezione con i Farisei che la credevano come Gesù esattamente allo stesso modo. Quindi non solo nello stesso modo, ma che fosse nell'era futura, poi si differenziava, se in questo mondo o in un mondo ricreato, vedremo Gesù cosa ne pensa, però era già in quell'idea lì lo capivano, i saducei non lo capivano, molti sacerdoti non lo capivano, i testi di Qumra non sono per nulla chiari su questo, chiari concetti. Ecco, scusate ma questa eh, introduzione è importante perché già da oggi, che non faremo tantissimo perché devo andare piano piano, eh, vedete che ci sono veramente cose un po', un po' strane, diciamo un pochino strane. Ecco, Allora, l'espiazione. Io ho cercato di trovare qualcosa di trasversale, no? Perché? Perché provando a vedere un po' cosa dice la Rabbanute nei vari trattati, perché non c'è un trattato sulla espiazione, c'è il trattato sul Yom Kippur, però il tema dell'espiazione se ne parla anche negli altri trattati, per, accidentalmente però se ne parla. Allora, abbiamo gli impenitenti finali, no? Quelli che noi definiamo peccato contro lo Spirito Santo, uno che non si vuole proprio ravvedere mai, mai, mai, mai, sono esclusi dal patto e dalle promesse, perché loro si vogliono escludere, non perché in quanto figlio di Israele tu sia escluso tutt'altro. Però vedete, se, ti, se basi la tua soteriologia solo su quello, non tu, tu che ascolti, tu l'ebreo dell'epoca, Gesù ti dice, guarda che Dio fa, può fare i figli di Abraham anche da, da, da, dalle pietre, non è sufficiente. Però non esserlo creava un problema. Perché qual era il problema? Un pagano può entrare? Rischiava di spaccarsi la chiesa in Atti 15, e ricordate. La domanda è legittima. Impariamo a fare domande, impariamo a fare domande. La teologia è saper fare domande, non dare risposte. Quindi, se tu getti il gioco del regno, gioco del regno, parentesi, ma allora questo regno c'è già. Il regno di Dio è in mezzo a voi, è dentro di voi. E allora noi, quando parliamo del regno di Dio, di cosa parliamo? C'è un altro aspetto del regno di Dio? Facciamo domande. Chi getta il gioco del regno, quindi disubbidisce, non ne vuole sapere, è impenitente fino alla fine, si autoesclude. Perché di per sé esiste una... Eh, esiste, esisteva, eh, io uso sempre il presente storico. Esiste una espiazione per ogni trasgressione. Se si pecca volontariamente, se si pecca involontariamente, il Kippur abbiamo già capito che è spia. Se si pecca volontariamente, e se si pecca volontariamente perché sappiamo che possiamo comunque affidarci alla misericordia del giorno del Kippur, che viene nove giorni dopo, cioè il decimo giorno del primo giorno, che è Rosh Hashanah e che è il giorno del giudizio dell'anno passato e dell'anno 21, famosa tromba, no? e per poter espiare c'era bisogno anche di fare la tzedakah la, la carità ecco che gesù dice quando fai la Zedaka non far suonare la tromba cioè non aspettare il giorno del kipur e il giorno della rosh Hashanah furbone furbacchione così ti pari il giudizio passato è che se ti, ti, ti, ti penti Dio ti deve perdonare però anche metti una mano avanti anche per il futuro poi per, per altri 360 giorni non fai niente eh, gettare la tromba è così vuol dire quello non vuol dire altre cose che pensiamo nelle nostre latitudini eh? Abbiamo fatto il primo piccolo passo. Ciao e alla prossima!